Ciao! Ieri sera ero a un meeting di Wordpress, quindi con altre persone che utilizzano questo strumento per fare un blog, fare il loro sito, e ho conosciuto una persona, la prima persona che conosco, che si è fatta iniettare sotto pelle un chip per comunicare con le macchine, ovvero aveva un chip NFC, come quelli che ci sono nei telefoni, e quindi con cui si possono sbloccare i te telefoni interagire con porte, fare pagamenti, e io mi chiedo, ti serve veramente un chip a te per essere connesso con il mondo, per interagire con il mondo? Ho avuto veramente sgomento quando l'ho sentito, quando ho condiviso con lui. Per lui era normale, era una cosa naturale, l'aveva già visto, quindi è una cosa diffusa, mi dice, e questo ha ancora più sgomento. Per fortuna ieri sera si parlava di accessibilità e quindi di rendere accessibili le informazioni a chiunque sul web. L'informatica, il web, la rete, è ciò che proietta la coscienza in modo che tu la possa toccare, questo è già stato detto. Cos'è che mi sento detto? Se tu impari, utilizzi dei mezzi tecnologici per arrivare alle persone, cioè impari a parlare alle, mac alle macchine per parlare alle persone, guadagni umanità nel farlo. E il tuo messaggio ne guadagna umanità. Non fermarti ad imparare a parlare alle macchine. Perché io non credo che dia è un maggiore umanità. Ciao!